Bianca Zei sotto shock, Max Biaggi mi ha lasciata. Bianca Zei e Max Biaggi si sono lasciati, la confessione sul settimanale Chi. È finita la storia d'amore tra Bianca Zei e Max Biaggi. A farlo sapere la cantante sarda sulle pagine del settimanale Chi, nel numero in edicola mercoledì 8 novembre. L'ex concorrente di tale e quale show ha rivelato di essere stata lasciata dal pilota senza un reale motivo. Una situazione che sta facendo soffrire parecchio l'artista, che la scorsa estate ha messo da parte la sua vita per stare vicino a Max dopo il grave incidente in pista avvenuto a Latina. È stata una bomba esplosa all'improvviso. La nostra storia è finita e non so nemmeno perché. Sto male, ma spero che Max ci ripensi perché io lo amo ancora ha confessato Bianca. La Zey ha aggiunto, tutto è successo in modo veloce.